Un saluto a tutti qui da Coppippo, non riesco mai a dirlo un saluto a tutti E allora cambialo No, seri, seri Dai. Un saluto a tutti qui da Coppippo Allora, oggi video speciale perché siamo in compagnia di Cuori di Cioccolato Ciao e Infatti lui fa video sulla cucina, fa delle prelibatezze Infatti è stato in Sicilia e ci ha portato dei video con... Delle chicche straordinarie, se volete andarla a vedere andate sul suo canale, io metterò il link in descrizione Allora, cosa faremo oggi? Dobbiamo impostare il PC di cuore di cioccolato 20C. Per fare le dirette, eh, sì, perché lui andrà a streamare come un dannato Ci provo ecco. <ride> Ci provo Quindi andremo a impostare l'iPhone da utilizzare come camera e il pc per andare a leggere i vostri commenti che dovete essere un, almeno un milione a commentare a lasciare tutti i mi piace del mondo comunque <ride> facciamolo cadere perché così almeno ti pago l'iphone nuovo Bravo! allora avvicinatevi così andiamo a vedere in dettaglio come possiamo fare questo streaming venite con noi allora come prima cosa dobbiamo prendere lo, il nostro smartphone e entrare direttamente su youtube mi raccomando dobbiamo avere lo stesso account sia su, eh, sullo smartphone che sul pc o mac che, che utilizzate allora qui in alto a destra eh, troverete l'icona con la camera quindi la clicchiamo e vi apparirà dal vivo o streaming se ce l'avete in inglese quindi clicchiamo su mh, dal vivo e qua dobbiamo impostarci il tutto dobbiamo mettere il titolo del nostro, del nostro streaming quindi noi in questo caso facciamo test. Ok, dobbiamo impostare anche se è destinato ai bambini. In questo caso mh, mettiamo no, non è destinato ai bambini. Quindi mh, noi lo lasciamo così al momento. Quindi facciamo avanti. Ok, sorridiamo per la miniatura. Ok. <ride> e trasmettiamo dal vivo. Mentre trasmettiamo dal vivo, ok, ci siamo. So siamo online. Lo tieni tu. Ok, mentre siamo online, noi vorremmo vedere anche i nostri i messaggi che ci arrivano nella chat, no? Noi dobbiamo eh, entrare su YouTube Studio, vi faccio vedere dall'inizio, adesso entriamo con l'account di Cuore di Cioccolato, perché stiamo streamando con il suo account, andiamo nella sezione video, andiamo su pubblicati e qua dovremmo vedere la live stream al momento eh, non c'è ma perché dobbiamo aspettare solo il tempo che carica carica online quindi aspettiamo un attimo ok dopo aver aggiornato la pagina come avete visto io sono andato ad, ad aggiornare la pagina lui ci ha messo più o meno una trentina di secondi a, ad apparire quindi andiamo a cliccare nel nostro video che attualmente è in streaming Qua possiamo aggiungere la nostra descrizione, qualsiasi cosa. Ok, a questo punto dopo che abbiamo aggiunto la nostra descrizione, i nostri tag, così ci trovano, noi andiamo nel link che, che troviamo qui, lo clicchiamo e apparirà il video. Apparirà il video uh, in streaming. Quindi qua possiamo vedere direttamente la chat di quelli che ci scrivono. Come aprire? Noi non vogliamo guardare il nostro video, noi vogliamo principalmente guardare la nostra, la nostra chat quindi andiamo qui nei tre pulsantini e facciamo apri chat in una finestra nuova ok facciamo questo, questo possiamo, possiamo anche stopparlo, non c'è bisogno che lo facciamo andare quindi da qui possiamo aprirlo un pochettino di più così possiamo vedere tutte le nostre chat che appariranno qui quindi nel momento che qualcuno ci andrà a scrivere adesso lo faccio io scrivo per esempio ciao mando l'invio lui apparirà direttamente nel vostro schermo dove state streamando. e quindi è un'ottima cosa così vi accorgete dei messaggi che vi arrivano e voi andate nel vostro pc e potete rispondere quindi avete un totale controllo della vostra diretta a questo punto cosa, cosa dobbiamo fare se vogliamo stoppare la nostra diretta, facciamo semplicemente X qua sopra in alto, salutiamo, ciao, interrompiamo con fine e lui andrà a caricare tutto il video che avete fatto, lo caricherà nel vostro account e tutti potranno, potranno vedere il vostro video. Quindi, a questo punto, io vi invito ad iscrivervi al canale e lasciare tanti bei mi piace. E mi raccomando, andate a vedere anche il suo canale, cuori di cioccolato, prelibatezze. <ride> Dai ci vediamo alla prossima con un nuovo video Ciao ciao ciao